Ciao a tutti, oggi parliamo di eh, impostazione tecnica per quanto riguarda l'arco lungo. Poi vedremo anche eh, sull'arco di curvo cose effettivamente cambiano, ma la cosa più importante è sull'arco lungo, come non commettere subito errori e come eh, impostare già da subito la tecnica. Intanto, se avete fatto il corso Fitarco, da un istruttore fitarco, e effettivamente siete già a buon punto perché tutto quello che avete imparato dal vostro istruttore va benissimo. I fondamentali sono gli stessi e quindi va benissimo per iniziare ad impostare una tecnica corretta per, quanti, per quanto riguarda l'arco, l'arco è eh, ovviamente diverso eh, da quello che eh, un arco scuola. Che avete appena utilizzato, o un arco ricurvo o un arco olimpico col mio. Nella terza parte vedremo poi come eh, utilizzarlo per fare centro, ma intanto vediamo come utilizzare l'arco per eh, non farci male e utilizzare una tecnica adeguata per tirare le frecce sempre nello stesso identico modo e quindi eh, rendere possibile la ripetitività. Del gesto e, e quello che ne consegue da, da, da questo. Intanto, la prima, cosa da imparare, la prima cosa da imparare è la postura. Allora, la postura è identica: ahimè, non cambia nulla. La postura è identica a quella che avete imparato durante il corso istruttori Fitarco-Fitarco. Quindi piedi paralleli all'altezza delle spalle, quindi piedi paralleli, peso equamente distribuito sui due, sui due piedi, leggermente sulle punte. Quindi 60 e 40, 55 e 45, leggermente sulle punte. Dobbiamo stare leggermente sulle punte e non sui talloni. Le cose che avete imparato sono importanti. Non è che le avete imparate e poi ve le dovete immediatamente dimenticare. No, sono sempre queste. Ok? Piedi paralleli all'altezza delle spalle, spalle rilassate. Questo è quello che dovete fare. Seconda cosa, importantissima. L'arco lombò non va inclinato. Al massimo si inclina di 5 gradi. In modo tale che la finestra, questa finestra sia perfettamente perpendicolare al terreno o leggermente piegata. Quindi questa è l'impugnatura esatta per un arco Lombò, 5 gradi, in modo tale che la finestra, come vedete, sia perfettamente perpendicolare al terreno okay? e la freccia non possa cadere dal suo appoggio. 5 okay? gradi quindi questa è la cosa più importante quindi abbiamo detto qual è la postura la postura è piedi paralleli all'altezza delle spalle peso equamente distribuito sui due piedi peso leggermente sulle punte leggermente sulle punte arco piegato di 5 gradi busto perfettamente eretto mento parallelo al terreno mento parallelo al terreno né su né giù né ingrugnito spalle rilassate metto parallelo al terreno ok? come si impugna un arco lombò? questa parte deve toccare l'arco tutto il resto non deve toccare l'arco l'arco non va stretto incredibile quindi come devo impugnare l'arco? l'arco va impugnato in questo modo l'arco va stretto e poi rilassato vediamolo velocemente allora intanto io consiglio sempre consiglio sempre ed è importante di non prendere mediterraneo ma prendere sempre tre dita sotto e di usare una patella normalissima Prendita sotto, il regolamento prevede di stare a circa 2 mm dalla cocca, quindi la cocca non la potete toccare, non la dovete toccare, e lo stesso vale anche per l'arco istintivo o ricurvo tradizionale. Quindi prendiamo in questa posizione il braccio, non lo teniamo piegato, la, la spalla leggermente estesa, questa è l'impugnatura, andiamo in ancoraggio. e rilasciamo lo rivediamo velocemente pieghiamo l'arco di circa 5 gradi braccio rilassato spalla leggermente stesa andiamo in ancoraggio e rilasciamo questo è il tiro che dovete fare quindi riepilogando Abbiamo visto qual è la postura esatta, come dobbiamo piegare l'arco di circa 5 gradi, come dobbiamo prendere la corda, tutte e tre le dita, tutte e tre le dita. pollice e mignolo, tutte e tre le dita contribuiscono a tirare la corda, tutte e tre le dita, pollice e mignolo, esattamente quello che avete imparato, arco leggermente piegato di circa 5 gradi, Ok? Braccio non deve essere bloccato, ma deve essere, deve essere solo, esteso, solo esteso. Mano dell'arco, la mano dell'arco, questa è la sua posizione esatta. Questo deve essere il punto di spinta che corrisponde con l'osso radio, l'osso romero e i muscoli dorsali. Possiamo stringere l'arco. Poi dobbiamo rilassarlo sempre trattenerlo come se dovessimo stringere un grappolo d'uva, andiamo in ancoraggio e la freccia parte e l'arco è rimasto perfettamente nella mano, il polso si è rilassato e queste sono tutte cose tecniche che piano piano dovete imparare. Un'altra cosa molto importante, Un'altra cosa molto importante è che dovete stare in ancoraggio. Allora, l'ancoraggio è quello che avete imparato. Andatevi a rivedere tutti, tutti i tutorial per quanto riguarda l'arco nudo. L'ancoraggio è lo stesso. Io consiglio sempre un ancoraggio semplice, un ancoraggio basso, in questo modo qua. Lo vedremo poi nella terza parte. Come, eh, siccome l'ancoraggio è molto importante per quanto riguarda la mira con l'ombo o con l'arco istintivo quindi vedremo, parleremo dell'ancoraggio più diffusamente nella terza parte la cosa ovviamente importante e basilare è che voi rimaniate in ancoraggio Co perché bisogna rimanere in ancoraggio? qual è l'importanza di rimanere in ancoraggio? E di consolidare l'equilibrio dinamico le forze di spinta e trazione devono essere sul piano verticale, ci deve essere un'espansione sul piano verticale, è indispensabile per rendere ripetitivo il gesto ed essere imprecisi. Quindi, una volta, indipendentemente che io miro o non miro, utilizzo anche la parabola argentata per fare centro, non ha nessuna importanza di come io utilizzo, con che strategia o metodo utilizzo la mira per il tiro. Quindi, arrivo in ancoraggio, ora mi espando, cerco l'equilibrio dinamico e la freccia parte. Questi sono i tempi giusti di tiro. Questa è la tecnica giusta di tiro con l'arco lobo. Non ci sono altre tecniche. Non ci sono altre tecniche di tiro che permettano precisione Questo è l'unico sistema possibile per poter tirare in precisione, per poter tirare senza farsi del male. Lo rivediamo ancora velocemente. Arco leggermente piegato, braccio non bloccato ma solamente disteso, ancoraggio ricerca dell'equilibrio e arco che parte ok? quali sono gli errori più comuni? gli errori più comuni sono sposto la testa oppure sposto il braccio anticipo il tiro, vuol dire che spingo o che tiro, io non devo né spingere né tirare, una volta raggiunto l'ancoraggio devo mantenere l'ancoraggio ed espanderlo internamente per ottenere l'equilibrio dinamico. Questo è importantissimo. Queste sono le basi, ovviamente io vi ho indicato dove è la punta della montagna, per ottenere, eh, sapere come percorrere il sentiero, ahimè, dovete dotarvi di un buon istruttore che vi possa seguire, che vi possa dare eh, le nozioni importanti, che vi possa conoscere, che eh, vi possa seguire passo passo per ottenere eh, dei buoni risultati. Ok? Grazie, alla prossima.